inizio questo vlog così nel disagio più totale per una buona dose di realtà e poi perché sento che mi sta sfuggendo la settimana l'intera settimana io non sto riuscendo ad organizzarmi per filmare perché non è mai il momento adatto e quindi ho deciso perché no iniziare subito così nelle pessime condizioni in cui potessi iniziare un video ma ci vuole anche questo, ci vuole anche un po' di realtà, tutti passiamo dei momenti un po' così, dove abbiamo in casa una sorta di lavanderia, non è finito, anche qua pieno, tra l'altro questa è la parte che state vedendo, mentre c'è una parte che non avete nemmeno visto, quindi tutte altre cose che abbiamo lavato un pochino meno delicate perché queste sono le cose un pochino più delicate un pochino più ingombranti quelle meno delicate sono già state lavate e sistemate al loro posto negli armadi tra l'altro anche Andrea mi ha dato una mano molto molto grande stamattina è anche andato a lavare la macchina per cui ci siamo divisi un po' i compiti io adesso dovrò sistemare tutta questa roba che avete visto e dovrò stirare quello che c'è da stirare e riordinare un po' la casa, anche in quello mi darà una mano anche lui perché non posso assolutamente fare tutto da sola e nulla, buongiorno, comincia così questo video riprendiamo la routine in un modo un pochino più tranquillo perché questa settimana sono in smart working e cade a pennello perché era proprio necessario altrimenti non sarei mai riuscita a sistemare tutto questo disastro non sarei mai riuscita a prepararmi e quindi in questo vlog cosa vediamo, cosa combino dopo le vacanze, come mi riorganizzo, rimetto a posto la vita per quello che si può fare perché ahimè non tutto può essere gestito organizzato ma da una parte anche meglio così perché se no che noia e per mettervi un po' a bordo su tutto ho iniziato la settimana allenandomi, infatti anche adesso sono in abbigliamento da workout perché sto finendo di allenarmi e avevo troppa voglia di cominciare a filmare, non avevo più pazienza. Ho già fatto un allenamento, questo è il secondo, e sta andando bene. Ieri ho fatto un allenamento di gambe distruttivo e oggi sto soffrendo parecchio. Stamattina è stato terribile perché... Mi sono svegliata con un crampo al polpaccio, probabilmente non ho fatto abbastanza stretching e mi assumo tutte le colpe per questo. Oggi sto facendo upper body un pochino più incentrato su, sulla schiena, sulle spalle, quindi la parte sopra dietro. Oggi bisogna fare un bel po' di cose, a parte sistemare quello che avete visto, Bisogna proprio fare alcune cose che non si fanno da tanto tempo, tipo riorganizzare, tipo lavare il frigo. Questo è un tasto molto dolente perché io odio lavare il frigo, però mi tocca perché è un frigo che si congela, quindi è una parte che non si autosbrina, per cui ogni tot bisogna scongelarlo, lavarlo, togliere tutto col ghiaccio, perché poi questo è fondamentale per il corretto funzionamento del frigo in generale. Ma poi è anche utile per il consumo di energia, perché più ghiaccio c'è, più il frigo consuma, per cui tenetelo a mente se avete un frigo di questo tipo. E poi ho letto anche che se c'è troppo ghiaccio si rischia di rovinare proprio il frigo, perché troppo ghiaccio poi fa troppo peso su quei tubi che portano il freddo nel congelatore, per cui è meglio proprio fare questo passaggio una volta o meglio due volte all'anno. Poi il frigo... Io comunque la lavo molto più spesso, appena vedo che si crea un po' di sporcizia lo, lo pulisco, non aspetto troppo tempo. E quindi in questo video vedrete un po' di tutto, pulizia, organizzazione, tutto quello che piace a me ma anche a molti di voi, notato, amate un sacco l'organizzazione per cui siamo sulla stessa onda. Avete mai mangiato la minestra ad agosto con 37 gradi fuori? No? No. Nemmeno io. No. Però oggi ci tocca perché questa minestra era nel freezer e il freezer andava scongelato. Ce l'avevamo lì da questo inverno e poi avevamo anche la focaccia da Capodanno. Ditemi che non siamo gli unici ad accumulare cibo nel frigo, per favore. Eccomi di nuovo qua. Nel frattempo ho incominciato a darmi da fare e la cucina è un disastro totale, c'è di tutto in giro, ho tirato fuori tutto dal frigo, sia la parte sopra che la parte sotto e per velocizzare lo scongelamento del freezer ho letto su internet che si può mettere una pentola con dell'acqua calda dentro e così si scioglie più in fretta il ghiaccio. E devo dire che sta già facendo il suo lavoro e lì da meno di mezz'ora questa parte è tutta quasi completamente scongelata. Per quella lì ci verrà un pochino di più, però c'è tempo c'è tutta la giornata ancora davanti. Per pulire il frigo si può utilizzare ovviamente acqua e aceto o acqua e bicarbonato di sodio. Io uso questo prodotto qui, Mr. Magic, è un lava-frigo e lava-microonde. Che è arricchito con aceto naturale per cui neutralizza gli odori non è tossico per cui può essere utilizzato all'interno di ambienti dove vengono conservati gli alimenti e per lo stesso motivo va bene anche per il microonde perché sappiamo che dentro il microonde non bisogna utilizzare detersivi troppo aggressivi e quindi meglio utilizzare qualcosa di più naturale poi andremo mi darà una mano a lavare tutti gli accessori interni e uh, si spera che entro sera finiremo questo lavoro qua e andremo a fare la spesa anche perché non abbiamo più niente da mangiare. Questo lavoro sta diventando veramente un'eternità. È tutta la mattina che siamo qui a farlo scongelare e ancora c'è un bel pezzo da scongelare. <ride> e ci ho provato con l'acqua calda ci ho provato con il phon ma niente, alla fine mi sono arresa e ho mangiato ho già lavato un bel po' e tutti gli accessori del frigo sono tutti puliti, asciutti e alcuni sono anche già dentro ho anche pulito tutta la cucina e adesso aspetto solo questo maledetto frigo che si scongeli per asciugare lavare bene tutto e chiuderlo una volta per sempre, sono già le tre e mezza e non ne posso più mi sento un attimo esaurita ora mi sono ricordata perché lo faccio una sola volta all'anno questo lavoro perché ci vuole letteralmente un'eternità magari non un'eternità ma un'intera giornata sì mi sa che riattacco col fondo. forse sono riuscita ad accelerare leggermente il processo la parte sotto si sta scongelando molto velocemente, mentre quella lì, quella maledetta lì, sopra, ancora no. Ma io non mi arrendo. Mi sa che la lascio lì a fare il suo e vado a fare un po' di spesa. Tanto se sto qui mi viene solo il nervoso. L'ultima oh, io manca solo questo pezzettino muoviti poco fa ho mentito perché non sono in realtà andata per la spesa ci devo andare ma ormai aspetto questa bestia qui manca solo un pezzettino ma non vuole scendere adesso lo tiro fuori con la forza ho finito ho finito di lavare il frigo non potete capire quanto sono orgogliosa di me stessa tra l'altro qui avevo messo un po' di limone dentro una ciotolina e ho lasciato il frigo aperto ovviamente in tutto questo tempo il freezer è lavato e completamente pulito ora si può finalmente accendere. Tra l'altro, quando si riaccende il frigo, è meglio puntarlo al massimo perché così si rinfresca più velocemente e tra l'altro, meno male che non sono andata a fare la spesa perché mi sono fermata a pensare e effettivamente tornare con la spesa e non avere il frigo pronto per mettercela dentro non è proprio un'ottima idea. Così invece quando tornerò il frigo sarà prontissimo. Non potete capire la soddisfazione di poter chiudere con agevolezza lo sportellino interno del freezer. Queste cose non sono belle da fare mentre le stai facendo oggi la tua vita, ma il risultato è la cosa che, che ti fa iniziare, ti fa fare tutte queste cose. Perlomeno così funziona per me perché... Alla fine so che poi sono contenta del lavoro fatto. Tra l'altro non l'avete visto, ma Andrea mi ha dato una mano. Tutti tranquilli perché ha lavorato anche lui a questo progettino. È arrivato il momento di smetterla, di procrastinare e fare qualcosa per tutto questo disordine. E lo facciamo in 3, 2, 1. Ma... Sono talmente orgogliosa di me stessa in questo momento, questa cosa dello stirare i vestiti mi ha preso talmente bene che sono tipo in uno stato, datemi qualsiasi cosa io la stirerò. Ho persino stirato le lenzuola, a un certo punto ho iniziato a stirare anche gli strofinacci della cucina, ma poi mi sono fermata e ho detto... Non esageriamo adesso. Comunque, ho finito di stirare tutto quanto e di piegare tutto quanto. Eh, lì ci sono dei vestiti che ho appena lavato, e poi qui è tutta roba da mettere a posto. E ho persino preparato già l'abbigliamento per allenarmi domani mattina. Ma chi sono diventata io? <ride> Va bene, basta eh, compiacermi così tanto di me stessa. Ora metto velocemente tutto quanto a posto e vado finalmente a farmi una camminata in tutta la serenità possibile. Ora la vera domanda è come far entrare tutto qui dentro quando non ci sta più niente. La verità è che dovrei fare un altro po' di declattering barra riorganizzazione perché in realtà non mi devo sbarazzare di nulla però magari dovrei switchare un po' di cose che non uso più perché magari le vacanze sono già finite e però questa cosa forse si farà domani ormai, perché adesso non ne ho più, perché adesso non ne ho più voglia posto ovviamente coordinato per colore dal più chiaro al più scuro e adesso metterò una cosa molto difficile da mettere per me ma è vero ho bisogno di un armadio un pochino più grande perché i vestiti non mi ci stanno dentro e fare decluttering non servirà a nulla perché sono tutte cose che in realtà mi servono e che non posso assolutamente buttare o regalare o vendere. Questa stanza non è più una lavanderia e questo mi rende felice. Il ferro da stiro lo metterò via quando sarà più freddo. E poi questi li tolgo adesso appena chiudo il video. Proprio quando pensavo che avevo finito di incasinare questa stanza... Mi sono ricordata che bisognava fare un'altra cosa prima che le temperature comincino a scendere, per cui ho lavato tutti i rivestimenti dei divani e li sto facendo asciugare perché ovviamente non li posso inserire nell'asciugatrice. Anche il salone è tutto sotto sopra, ma ricordatevi una sola cosa in questi casi, le cose prima di migliorare devono peggiorare all'ennesima potenza e poi andrà tutto meglio. Ma perché devo fare le cose sempre all'ultimo? Perché devo procrastinare per un'intera settimana e ridurmi a domenica sera a dover sistemare i divani? Non riesco proprio a comprendere questa cosa ma ora non c'è questo campo, bisogna farlo. ora chiudiamo perché tardissimo domani Andrea farà la casa lega come ha detto lui e passerà la sera polvere quindi questo non lo vedrete nel video, poi ci riaggiorniamo sotto il resto Sono passati diversi giorni e per quanto mi piacerebbe dirvi che sono qui sul divano a rilassarmi e a una tisana perché la casa è perfettamente pulita e ordinato, non è la verità, perché alla fine la vita va avanti e non è che la casa sta lì eh, perfetta e nessuno la tocca e le cose rimangono così come le hai fatte, comunque ci si continua a vivere dentro e eh, io perlomeno non riesco a tenerla sempre in ordine perché... Da questo si è imparata una lezione è che mantenere la casa in ordine e pulita è un vero lavoro e io non ho ancora sbloccato quella capacità di mantenerla sempre perfetta, se qualcuno di voi l'ha fatto condividetelo con tutti noi comuni mortali perché... Veramente, io il giorno che scopro il trucco, lo condivido con tutto il mondo, ma per ora tutti voi che come me fate fatica a mantenerla in ordine, anche solo per 24 ore, non disperate. è normale. Nella vita bisogna rendersi conto che non si può fare tutto, bisogna fare un po' di tutto e quindi anche per la casa meglio fare piccole cose ogni giorno e cercare sempre di migliorarsi ma non cercare la perfezione perché la perfezione ormai è un concetto troppo obsoleto io davvero spero di avervi dato un po di spunti per cose da fare in vista dell'arrivo dell'autunno e un po' di motivazione perché quella serve sempre chiudo questo video qui perché non voglio farlo diventare un altro video lunghissimo vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video mi raccomando se avete trovato utile questo video se vi piacciono questa tipologia di video fatemelo sapere con un like o scrivetemelo nei commenti giusto per capire se sto facendo cose che vi interessano o se sto andando in una direzione completamente sbagliata, io vi saluto e alla prossima, ciao!